Salve a tutti, per eh, le video guide del software libero, sono Francesco Fusillo adesso volevo spiegarvi la funzionalità e l'utilizzo di questo bellissimo programmino che si chiama VocoStream. Mi vedete qui nell'angolino a destra, cosa che non faccio mai nei video però questa volta la faccio perché questo programma, eh, ho pensato di, eh, di fare questa video guida per alcune maestre che avevano bisogno di eh, utilizzare il labiale per farsi vedere dalla bambina in classe che soffre di ipoacusia. Quindi un programma che facilissimamente permette di fare una videoregistrazione del monitor e contemporaneamente con una webcam eh, registrare il volto della maestra o dell'educatore che può parlare con una cadenza abbastanza regolare per aiutare a, a confrontarsi con l'udito e il labiale. Ricordate che questi video sono MP4, quando eh, li salvate li potete mettere su YouTube e l'utente li può guardare anche con la sottotitolatura, per cui può essere aiutato sia dal movimento del mouse perché spiega delle cose, sia dal labiale sia dalla sottotitolatura. Eh, io sto spiegando VocoScream in questo momento eh, su windows il programma è questo qui, questo qui eh, che si lancia, si scarica da qui potete vedere l'indirizzo dal quale si scarica eh, io ho scaricato la versione del eh, 31 gennaio 2021 quindi recentissimo ecco dopo che avete copiato questo indirizzo perché non è semplicissimo da trovare è un programma diciamo prodotto eh, volontariamente e chiede addirittura una donazione sarebbe bene darlo perché il software libero si regge su questo e il programma lo potete scaricare per windows eh, per linux e per mac questa è la versione windows però adesso vi mostro eh, la versione eh, la versione Linux, che è questa, eccolo qui. Questo è di Linux in macchina virtuale. Eh, VocoScream lo trovate in applicativi per creare eh, video lezioni. Eccolo qui. È praticamente uguale. Questa è l'interfaccia di VocoScream con Linux e questa è l'interfaccia di VocoScream con questo pc stanno funzionando contemporaneamente questi due sistemi operativi vedete le due interfacce si assomigliano molto eh, questa ha eh, qualcosina in più permette di vedere shock click quando si fa click eh, si apre la pallina eh, eccola qui e eh, shock key eh, eccolo adesso l'avete visto eh, invece Windows non ce l'ha una volta tanto che Linux ha qualcosa in più in realtà lo sviluppatore ha scelto così ma per il resto eh, vedrete che le, le funzioni sono semplicissime e, e praticamente uguale eh, qua vedete stando fermi sull'avvio, stop e pausa vedete i tasti che potete utilizzare per far partire il programma ma eh, cliccando minimizza quando parte la registrazione praticamente il programma sparisce quando fate la registrazione e, e se no registra anche se stesso comunque spieghiamo quello per windows 10 che è il caso delle nostre maestre eh, allora le funzioni di vocal Scream sono semplicissime eh, io adesso ho scelto un'area e sto registrando solo la parte alta di eh, windows l'area ha eh, dei punti caldi voi li regolate e scegliete la parte che regolate che, che volete registrare eh, oppure lo schermo intero eh, adesso vedete il tasto avvia è schiacciato il microfono ho scelto eh, il microfono della webcam che mi sta di fronte e eh, qui eh, eh, si registra eh, dove va a finire il video, vedete va a finire in, nella cartella video eh, di Francesco qui eh, non usate la time, eh, potete progettare lo, lo spegnimento quello che fa i, nei vari formati e eh, è tutto qua, quindi è molto semplice allora, eh, qui eh, si vedono quanti in questo ambiente qui fotogrammi fa al secondo 25 e quindi è fluida la registrazione. Lo stiamo facendo in eh, MP4. Io ve lo consiglio perché mp 4 è un buon formato. Eh, faccio vedere chi la fa, è questo signore qui. Eh, e lo mette a disposizione gratuitamente sul web. Invece, eh, la telecamerina sono io, praticamente questi sono i controlli per me e, e la dimensione che stiamo usando è questa qui se la volete più grande è questa qui, però state attenti a non invadere troppo però nel caso di un ipoacuso può essere utile eh, ribalta orizzontalmente perché eh, questa mano qui è la sinistra eh, normalmente voi la trovate, vedete questa è verticalmente ecco è diventata di qua, normalmente la telecamera ribalta l'immagine quindi io adesso l'ho messa come, eh, come fosse uno specchio. Allora, eh, adesso stiamo registrando e vi mostro le funzionalità di questo eh, fantastico programma eh, appunto con la destinazione d'uso di essere utile eh, per una bambina ipoacusa. Eh, il caso era questo qui, eh, o simile insomma, una tavola del sussidiario per immagini che è stata scaricata e bisognava aiutare la bambina a parlare, a, a far capire eh, dei contenuti sui cinque sensi. Quindi, quando io mi avvicino con, il Mao, con la mano, a, con il cursore a, ai simboli, la bambina può vedere sia i simboli, il segno corrispondente grafico della scrittura è stampato e anche la voce quindi è molto utile per una bambina poter avere queste conferme inoltre i pittogrammi la aiutano, quindi quando io dico i 5 sensi quindi questa sincronizzazione fra questi messaggi aiutano moltissimo, tenete conto che il video può essere visto, rivisto eh, varie volte quindi quando io mostro i cinque sensi aiutano a conoscere. Quindi io permetto alla bambina di confermare la comprensione, quello che gli arriva amplificato dalle protesi, ma anche confermare il labiale, perché l'incertezza fa parte della vita del bambino ipoaccuso. Il bambino Pacuso ha, ha una scansione visiva molto raffinata, è la sua vita alla vista, quindi noi grazie alla vista possiamo aiutarla a decodificare il presente. Quindi Screen può essere un ottimissimo strumento per eh, questa ragione qui e, e permettere costruendo video lezione di vedere e rivedere le cose quindi di impararle con il tempo del bambino non con il tempo della scuola ecco, adesso eh, direi che per Vocal Scream eh, è tutto, non c'è altro perché quando io faccio ferma vado a vedere il programma dov'è e, e lo posso vedere con qualsiasi player Ecco, lascio la, lì, mi sotto impressione l'immagine del uh, creatore vi consiglio di fare una donazione e usate VocoScream è un programma open source è gratuito eh, efficacissimo eh, mi pare di averlo già detto ma mi ripeto che il file lo troverete in video vedete, eccolo qui che si sta creando questi sono altri video che ho già fatto appena io, io clicco eh, arresta questo video qui eh, scusate, questo, questo simbolo di VLC eh, diventerà un video. Eh, buona visione e buona sperimentazione.